Un'opportunità per entrare nei luoghi della cultura ed ammirare i capolavori in un orario insolito come quello notturno e al prezzo simbolico di solo un euro. Torna così sabato 13 maggio la Notte dei Musei, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa e a cui aderiscono 3.000 musei di 30 paesi diversi. Tra le aperture straordinarie anche quella del MUMEC il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Effettuerà un'apertura straordinaria della sede con L'ingresso ad un euro dalle 20.30 alle 22.30, ma per gli spettatori sarà anche una piccola perla in più, la possibilità di visione all'interno dell'auditorium della proiezione olografica, quindi una proiezione in 3D ma senza l'uso degli occhialini su Galileo Galilei. Porta aperte poi anche alla Casa Museo Ivan Bruschi. La Casa Museo sarà aperta eh, in maniera straordinaria, eh, ospitando alle 8.30 un concerto dell'orchestra stra Suzuki della ehm, scuola di musica alle sette note e poi sarà possibile anche visitare il museo un'apertura che appunto si vede aprire alle otto e mezzo per il concerto e prolungare eh, l'apertura fino alle dieci e mezzo di sera eh, così che eh, tutti quanti possono diciamo approfittare di questa occasione particolare che mette in rete tutti i musei e li apre per una notte eh, speciale sale